quando i giornalisti mi hanno intervistato e mi hanno chiesto sei di destra o sei di sinistra io gli ho risposto sono di Carrara perché per me nel mio immaginario essere di Carrara significa fare parte di quella gente che negli anni si è distinta per una visione libertaria, di libertà, che più il potere era forte e più si alzava la testa. Quella gente che pretende di occuparsi della cosa pubblica al di fuori delle segrete stanze dei partiti. Quella gente che vuole occuparsi della cosa pubblica in modo diretto, attraverso gli strumenti della democrazia diretta. E noi siamo quello, siamo uno strumento della democrazia diretta, perché nel Movimento 5 Stelle non ci sono segreterie di partito, tutti si possono candidare, tutti gli iscritti possono scegliere liberamente il proprio candidato, a differenza del PD che ha calato dall'alto il governatore Rossi senza fare le primarie interne. Allora, metodo, abbiamo bisogno innanzitutto di metodo. Il nostro programma è stato scritto dal basso, abbiamo incontrato CNA, piccoli esercenti, piccoli imprenditori artigiani, disoccupati, il mondo della scuola. E gli abbiamo detto, signori, il 31 maggio c'è un appuntamento importantissimo. Io stesso, che sono laureato in scienze politiche, ho avuto un passato da piccolo imprenditore artigiano mi occupo della cosa pubblica dal 2005 in modo attivo non avevo ben presente di quanto fosse importante la regione toscana perché la regione ha competenze che riguardano la vita quotidiana di ciascuno di noi allora al tavolo abbiamo detto a tutti quelli che abbiamo incontrato parliamo di tematiche concrete e reali per la regione perché questo è questo l'appuntamento elettorale e pretendiamo dalle altre forze politiche che ci dicano in modo chiaro che cosa vogliono fare in regione è inutile parlare di immigrazione quando è una tematica puramente europea, la battaglia sull'immigrazione si fa in Europa e noi abbiamo una posizione ben chiara, noi vogliamo superare gli accordi di Dublino, quegli accordi secondo i quali tutto l'onere in capo all'Italia e niente agli altri paesi, noi abbiamo fatto approvare una risoluzione che diceva, siamo in Europa, ciascuno faccia la sua parte. Allora ringrazio mia moglie che è il nostro anniversario grazie di essere arrivato in tempo grande abbiamo detto facciamo un programma di tematiche concrete di cosa si occupa la regione sanità, rifiuti, acqua, energia mobilità guarda caso tutte le nostre stelle allora nel, nel tempo si è delineato bene che cosa volessero gli altri gli altri vogliono una sanità privata noi vogliamo una sanità pubblica, loro vogliono gli inceneritori, noi diciamo no agli inceneritori. Loro vogliono e hanno privatizzato l'acqua, noi vogliamo l'acqua pubblica. Loro vogliono privatizzare la scuola pubblica per avere un popolo ignorante, precario, corruttibile. Noi vogliamo difendere la scuola pubblica per avere un popolo competente creativo e soprattutto libero, libero! Sanità, sanità, Basta Carrara dobbiamo partire dalla sanità. Enrico Rossi è stato assessore alla sanità per dieci anni, governatore della regione per altri cinque, è in politica dal 1985, non ha mai lavorato un giorno in vita sua. La giustizia farà il suo corso, ma la responsabilità politica. La responsabilità politica del buco dell'Asl di Massa Carrara, dei 400 milioni di euro nostri rubati, è l'oro del PD e di Rossi. E ne dovranno rendere conto. Sono questi i dati reali. Sanità, più dell'80% del bilancio regionale, quasi 8 miliardi di euro viene speso nella sanità. Abbiamo urgenza di far entrare dei cittadini che aprono i cassetti per fare luce sugli sprechi sulle ruberie, perché laddove c'è mano, la mano lunga dei partiti, guarda caso, si annida la corruzione, lo spreco, il voto clientelare, allora diciamo fuori i partiti della sanità, fuori i partiti della sanità, che le nomine vengano fatte per merito e non per appartenenza politica, chi è operato non gliene frega se è il chirurgo ha la del PD, vuole solo sapere che sia un buon chirurgo, fuori i partiti della sanità. Viste l'attesa, abbiamo bisogno di digitalizzare tutta la filiera, ci mancano gli infermieri, abbiamo bisogno di più di 600 infermieri, abbiamo un eccesso di personale amministrativo. Di cosa stiamo parlando? L'eccellenza toscana ce l'avevamo, ce l'avevamo l'eccellenza toscana, la stiamo perdendo giorno dopo giorno. Guarda caso, chi è stato assessore alla sanità è diventato governatore. Io non vorrei mai che questo volesse dire che... Chi diventa sessore della sanità scopre i loro magheggi e magari per garantire un determinato sistema viene poi premiato. E mi chiedo, mi chiedo fuori i nomi, noi ci finanziamo attraverso micro donazioni, ma il PD, oltre ai 40, più di 40 milioni di euro di finanziamento pubblico che noi rinunciamo, chi è che gli finanzia le campagne elettorali? Non vorrei mai che ci fossero dei grandi gruppi farmaceutici me lo sto chiedendo me lo sto chiedendo è una domanda E' se se se <ride> questo il problema perché i soldi ci sono ma vengono rubati i soldi ci sono ma ce li rubano e sono soldi nostri. Dobbiamo rivelarci quando ci mandano un messaggio, la regione ha stanziato, la regione ha dato, come se la regione avesse il potere di stampare il denaro. Sono soldi nostri che vengono fuori dalle nostre tasse, dal nostro lavoro e dobbiamo pretendere che vengano gestiti nel modo più trasparente ed efficiente. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Stiamo scoprendo delle cose allucinanti. La regione Toscana è la tredicesima regione in Italia per raccolta differenziata. La tredicesima, questo che va a dire siamo la regione migliore del mondo, va tutto bene. La tredicesima regione in Italia, differenziamo circa il 43% dei rifiuti. Ma date bene che fare una battaglia sui rifiuti, che è di stretta competenza regionale, Oltre ad essere una battaglia per la salute, perché laddove c'è un inceneritore ci si ammala di più di tumori, è anche una battaglia per il lavoro, il lavoro. Una buona ricetta è fatta da tanti buoni ingredienti e uno di questi buoni ingredienti è la strategia di Zero. Allora noi diciamo no agli inceneritori, sì alla strategia di Zero. Ogni milione di tonnellate riciclata, 2.000 posti di lavoro. Un piano regionale del riciclo creerebbe 10 volte i posti di lavoro di un inceneritore. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? E questo è il problema, la mancanza di visione. Loro ragionano solo per clienterismo, per interessi, noi solo per buone idee. Loro si nutrono dell'astensionismo, noi della partecipazione. Noi portiamo avanti il progetto al di là dell'etichetta politica, perché pretendiamo andare nel di andare nel merito della questione, nel merito. San Francisco, San Francisco. Ha adottato la strategia di Finti Zero, la produzione di energia da fonti rinnovabili e piccoli impianti distribuiti, mobilità sostenibile e elettrica su rotaia, un'acqua di qualità, connettività libera e gratuita. È uscito un documento, se tutti gli Stati Uniti d'America adottassero le buone pratiche di San Francisco creerebbero 2 milioni e mezzo di posti di lavoro. Il circolo europeo della terza rivoluzione industriale, che è quel circolo europeo di Rifkin, questo grandissimo pensatore, ha fatto uno studio e ha detto che se in Toscana adottassi una strategia di rifiuti zero, la produzione di energia da fonti rinnovabili, piccoli impianti distribuiti, riqualificazione energetica degli edifici, connettività libera e gratuita, mobilità sostenibile, si creerebbero 20-25 mila posti di lavoro. La regione toscana è l'unica regione con tre aree di crisi complessa. Massa Carrara, Livorno e Piombino. Abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile intorno al 60%. Cosa aspettiamo ad alzare la testa, a ribellarci? Che cosa aspettiamo? Se non ora, quando? Se non ora, quando? Presto anche noi andremo verso la privatizzazione del servizio dei rifiuti perché l'hanno già fatto, fatto Grosseto, Arezzo e Siena hanno affidato la gestione dei rifiuti a un socio privato che guarda caso è il solito che gestisce la raccolta e il conferimento, guardate che è molto importante dividere queste due fasi perché se è il comune che raccoglie, se è il, comune che raccoglie il materiale differenziato diventa lui il proprietario, che poi lo immette nel mercato al miglior offerente, allora crea un'efficienza, ma quando i due soggetti sono uguali, è il solito chi raccoglie e chi gestisce il conferimento, non si crea più un'efficienza, allora noi vogliamo che chi raccoglie la raccolta differenziata non sia quello che la gestisce, noi vogliamo che la raccolta differenziata sia capo ai comuni, così come abbiamo deciso noi cittadini con quel referendum nel 2011, dove siamo andati a votare sì per la ripubblicizzazione dei servizi pubblici locali. Acqua, rifiuti, trasporto, devono rimanere in capo ai comuni. Abbiamo fatto un referendum e subito dopo il referendum a maggio, a novembre, la regione toscana è stata la prima regione in Italia a privatizzare l'acqua. Abbiamo l'acqua più cara d'Italia con la qualità tra le più basse. Di cosa stiamo parlando? È questo. Sono... Giudichiamo i fatti, io vi chiedo di avere memoria almeno, il 31 maggio, di avere almeno memoria. Ha ragione Beppe quando dice meglio un salto nel buio con noi che un suicidio assistito con loro, perché noi ora possiamo giudicarli, è vero. Abbiamo anche un nostro sindaco Filippo Nogarin, grazie di essere venuto. Ora gli passo la parola. Noi andiamo a governare sempre nelle città che, disastrate, ce le lasciano in cenere, creano un sistema intorno dove ti impediscono di fare qualsiasi cosa. C'è un legame stretto con Filippo e con Livorno, per più di due motivi. Uno, che è una città sul mare come noi, che ha avuto uno sviluppo negli anni 60, che è andato in una determinata eh, linea, ha una grande crisi ora è un'area di crisi complessa, come Massa Carrara. E allora cosa fa il governatore Rossi? Fantastico. Convoca una conferenza stampa con Renzi, o meglio come lo dice lui, Renzi. Con Renzi Convoca una conferenza stampa a Firenze e glielo dicono a Filippo tipo dieci minuti prima. Siamo a Firenze. Cazzo, a Firenze. Ma te la minimo la FEA a Livorno la conferenza per determinare se Livorno è un'area di crisi complessa e che cosa ci vuoi fare, minimo la fai a Livorno e poi ti confronti con i cittadini e poi mi dici qual è la tua visione, perché non mi basta denunciarti per il fatto che tu prometti 200 milioni di euro a mutuo che non esiste, soldi che non esistono, non solo sono promesse elettorali dove non c'è niente, ma gli manca proprio la visione, gli manca la, visione la prospettiva, la strategia che cosa ci vuoi fare con questi 200 milioni di euro? Vuoi continuare ad avere un porto di Livorno che importa prodotti dalla Cina e non esporta più niente? O vuoi fare un porto di Livorno che esporta prodotti fatti in Toscana? Di cosa mi stai parlando? Oggi il porto di Livorno è sottoutilizzato, è utilizzato solo il 30%. Allora ancora stiamo parlando del porto commerciale a Marina di Carrara? Ancora? Il porto di Marina di Carrara deve essere solo un porto turistico. Stop! Quando noi andremo al governo di questa città, perché il prossimo sindaco, il prossimo sindaco sarà del Movimento 5 Stelle, lo sappiano? Siete accerchiati! Stiamo solo aspettando il momento che si dimettano questi indagati, perché Rossi tutta la giunta è indagata come rigorosi indagati, da noi non siamo né condannati né indagati. Nessuno di noi può fare due mandati elettorali, ci tagliamo lo stipendio. Che cos'altro vi serve per dare la fiducia al movimento 5 Stelle? Che cos'altro vi serve? Questo è, questo è, questo è. Una visione, una strategia. Allora, Carrara, Carrara, un porto. La regione toscana oggi, e quindi anche Carrara, è la sesta regione in Italia per afflusso di turisti stranieri il turismo incide nel PIL solo per il 6%, noi vogliamo puntare sul turismo perché per noi è un asset strategico, è uno dei primi punti, è la svolta, se incide solo per il 6% vuol dire che possiamo fare tantissimo, allora immaginatevi la nostra terra per un secondo, immaginatevi che cosa potrebbe succedere con il Movimento 5 Stelle al governo della regione, solo per un attimo, intanto diremo no Stop al porto commerciale, all'ennesima cementificazione selvaggia che porta via tutta la spiaggia, basta queste speculazioni no, dove i guadagni non sono in pochi e ci rimettiamo tutti noi. Puntiamo sul porto turistico, abbiamo un sistema, creiamo una filiera del riciclo, abbiamo il Cermec, portiamolo a fare il compost di qualità, Re recuperiamo l'organico, adottiamo le tre R della strategia rifiuti zero, riduciamo i rifiuti, riusiamoli e ricicliamoli, con la filiera del riciclo potremmo creare tantissimi posti. Guardate che Ecopneus è un consorzio europeo per i recuperi diplomatici, quasi un anno fa, aveva lanciato una manifestazione di interesse verso gli imprenditori dicendogli guardate che noi recuperiamo i pneumatici questo consorzio ci fa parte Michelin, la Dallop tutti i più grandi produttori di pneumatici e hanno detto ci servono degli impianti per il recupero a freddo di queste materie benissimo se fossimo stati noi al governo della regione e al governo del comune avremmo messo nel solito tavolo Ecopneus e la Green Tech che è una società di Milano che produce macchinari waterjet, cioè spruzzano aria di altissima qualità, che a freddo, quindi se acqua, spruzzano acqua di altissima qualità, senza inquinare recuperano il 100% dei materiali. E avremmo creato occupazione coniugando la tutela dell'ambiente con la creazione dei nuovi posti di lavoro. Questa manifestazione di interesse è andata vuota nessuno si è presentato perché anche il migliore imprenditore ha difficoltà a venire a investire qua perché il sistema corrotto dei partiti il sistema clientelare la mancanza di visione rallenta il progresso sarà inarrestabile il progresso ma dovremo decidere noi quanto tempo ancora se non ora quando? se non ora quando? lo ripeto, che cosa aspettiamo? sono tutte opportunità che perdiamo allora, turismo, filiera del riciclo turismo sportivo ragazzi ma noi abbiamo una fortuna incredibile siamo in una terra che ci permette di fare sport tutto l'arco dell'anno e di tutti i tipi diversi, si può fare surf kitesurf, windsurf possiamo fare trekking, mountain bike bodismo ciclismo abbiamo le piscine, ma immaginate se il polo fieristico fosse un sistema di impiantistiche indoor le chiamano cioè impianti per lo sport al chiuso ma ve la butto là ma ve la butto là, ma abbiamo tutto, ma che cosa aspettiamo a mandarli via? Che cosa aspettiamo? Mandiamoli a casa, scegliamo un'altra strada, un'altra strada, si può fare. Sanità, turismo, stiamo parlando di risorse, di risorse bellissime perché abbiamo scoperto delle cose incredibili. Abbiamo detto gli sprechi nella sanità, perché i soldi in Regione ci sono. La Regione Toscana ha regalato alle banche... 14 milioni di euro nel 2013 attraverso lo strumento dei derivati finanziari. Hanno regalato 14 milioni di euro alle banche e ogni anno butteremo via questi soldi. Ma immaginate se ci fosse il governo 5 Stelle a capo della regione o nei comuni. Mai, mai avremmo fatto questi regali alle banche. Allora andremo dentro per vedere se c'è usura e natocismo in questo contratto qua. Verificheremo il contratto. Se fossimo stati noi a governo avremmo, fatto, avremmo dato un incentivo all'acquisto di 14.000 impianti fotovoltaici. Oggi un kilowatt costa 2.000 euro, un kilowatt di fotovoltaico. Ti do 1.000 euro, 1.000. 14.000 ne avremmo potuti finanziare, ma pensate quanta mole di lavoro avremmo messo in circolo, gli installatori, i produttori. È incredibile. Avremmo potuto finanziare 13.000 personale turistico insegnandogli a utilizzare le lingue straniere in modo professionale. Avremmo potuto fare tre nuovi depuratori. Io su questo mi chiedo: ma perché non ci incazziamo? Tutti gli anni a Guarina di Carrara abbiamo d'inverno la bandiera blu che d'estate diventa marrone, Ogni anno c'è l'ordinanza del sindaco che ci vieta di fare balneazione sicura. Per, per la salute dei nostri mari ma è pazzesco ma noi vogliamo mandare a casa ma cosa aspettiamo se non ora quando se non ora quando se non ora quando vedete che ci sono si, possono parlare, si può parlare di tematiche concrete che riguardano la vita quotidiana di ciascuno di noi ma non ne parla nessuno non ne parla nessuno, aeroporto, noi diciamo no all'aeroporto di Peretra, sì all'aeroporto di Pisa, mobilità, no alla terza corsia, no alla SAT, riqualifichiamo l'esistente e mettiamo la sicurezza, no alle grandi opere. Ma noi non è che siamo contrari alle grandi opere a priori, noi ragioniamo per priorità, noi siamo contro le grandi opere inutili. Qual è la priorità della Toscana? È una battaglia contro il dissesto idrogeologico, è inutile che tu mi fai la TAV quando io non posso andare a Cordo, a Castelpoggio perché la strada mi frana ma di cosa stiamo parlando? Ma è pazzesco messa in sicurezza del territorio le linee ferroviarie avevamo un sistema toscano d'eccellenza una volta c'erano delle cose incredibili allora Pombino, la Lucchini faceva le rotaie più lunghe d'Europa 108 metri Pistoia, Ansaldo Breda produceva treni il primo treno per la metropolitana di New York l'abbiamo fatto noi Toscani a Pistoia con la saldo Breta, allora potevamo unire questa cosa col porto di Livorno, produrre qua in Toscana e esportare, invece è stato smantellato tutto, noi vogliamo ripuntare su queste cose, sostenere le piccole e medie imprese, sostenerle all'accesso al credito e quindi dobbiamo assolutamente dirlo, fuori i partiti dalle banche fuori i partiti dalle banche significa sostenere la piccola e media impresa perché se Fidi Toscana non funziona è perché c'è la lunga mano dei partiti che hanno spuntato la banca più antica del mondo la Monte dei Paschi questa è la verità Fidi Toscana, 46% Regione Toscana 26% Monte dei Paschi abbiamo perso noi cittadini 6 milioni di euro Interporto Toscana ci è costata 5,8 milioni di euro intoscana.it il sito che dovrebbe fare promozione turistica 300.000 euro spendiamo 7 milioni, 7 milioni di euro all'anno per interessi passivi sui ritardi dei pagamenti ai fornitori, della sanità vedete che sono degli incapaci collusi, com'è che diceva Rossi quando è venuto qua dalla lezione Cina? incapaci, collusi complici ma lui ce lo viene a dire a noi lui lui alziamo la testa è il bue che dice con tutte le grazie del suggerimento europeo Vedi, a volte... ce lo dice l'Europa ce lo dice l'Europa e questo è allora io vi saluto con una piccola citazione e poi passo la parola al nostro grandissimo portavoce di giorno. lentamente muore chi non ribalta il tavolo lentamente muore che non ribalta il tavolo. Il 31 maggio abbiamo un'opportunità grandissima attraverso il voto per ribaltare il tavolo di questo sistema clientelare corrotto del PD e mandarli a casa e far entrare cittadini puliti, onesti, competenti e preparati che lavorano per il bene della collettività. Mandiamoli a casa, votiamo il Movimento 5 Stelle e andiamo oltre, oltre. Vi ringrazio, sono a disposizione. It is.